bentornati in questo nuovo video sono Tony Gamer ragazzi oggi vi spiego come arrivare in questo bellissimo posto e farmare 20 30000 rune ogni 20-30 secondi dipende da come uccidete questi nanetti qua da giardino e quindi vi state domandando come faccio ad arrivare qua e come faccio a fare tutte queste rune facilissimo, facilissimo, un metodo rapidissimo e non ci vorrà niente allora per prima cosa non so se vi ricordate di questo tizio che ha una voce buffissima, lo incontrerete all'inizio, quindi davanti a voi quando aprirete quella porta, al primo passo, non so se vi ricordate, fate una missione per lui, dicendo andate alla tavola rotonda, toccate quelle due dita e avanzate nella storia. Poi ritornate da lui e troverete a terra una scritta, perché lui non ci sarà più, troverete a terra una scritta dicendo... Vai alla, ai sobborghi dell'Accademia, a questo posto, alla Chiesa della Rosa. Adesso vi faccio vedere. Una volta, il, una volta che avete parlato con il cristiano, qua vi darà un, delle dita. Queste cinque dita di color rosso eh, sono molto fondamentali per entrare in un altro mondo, quindi invadere un mondo di un altro, di un altro lord, cioè come noi, ok? Entrate, morete, fate quello che volete. Basta che sprecate tutte le cinque dita. Una volta sprecate tutte le cinque dita, ritornate da questo cristiano. Ok, una volta uh, parlato con questo cristiano, vi darà certe cose. Quindi certe cose che nell'inventario vi serviranno. Poi, una volta raggiunto questa chiesa, andate in questo posto, che sarebbero i quattro campanili. Eccolo qua, proprio qua. Tanto basta che salite qua sopra è una, sì, una lunga salita qua sopra quindi fate anche attenzione perché qui ci sono anche uh, certi cavalieri che vogliono veramente distruggerti andate qua ai quattro campanili aprite questo baule e vi darà una chiave della spada magica che vi servirà per aprire uno di questi tre portali mi raccomando fate attenzione a quale aprite quindi state molto attenti allora il portale da aprire è questo è questo e raggiungeremo un'altra destinazione ok ci porterà la cappella dell'attesa non so se vi ricordate ma questo posto è il posto dove iniziate ok mi sembra, sì, è questo il posto dove iniziate a uccidere, cioè dove c'è stato in quelle catacombe, poi c'è questo mega ragno che dovete uccidere, tanto non ci vorrà niente, se siete di livello alto lo farete fuori in meno di 10 secondi. Dai, dai. Dai. Entrate qua dentro e prendete il fazzoletto, questo fazzoletto che è il fazzoletto rosso bagnato nella vergine, quindi... Cioè, così dicono, vabbè. Prendete il fazzoletto, ritornate a, a casa, dovete ritornare da quel tizio alla chiesa e parlare con lui. Una volta parlato con lui vi darà... Eccolo qua, la medaglia del cavaliere di sangue puro, vi darà questo e vi darà anche un'altra cosa. Poi cliccateci sopra e usatelo. Puoi recarti al luogo dell'udienza, certo. E siamo arrivati a questo palazzo. Quindi, ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Iscrivetevi al canale, lasciate like se il video vi è stato utilissimo. E non, noi non abbiamo ancora finito, perché io farò altri tutorial su Elder Ring e altri programmi tech. Quindi, ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Fare rune così è facilissimo. Quindi, grazie a tutti per questa visione. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!